Sono qui con Peppino Mazzotta, attore e direttore del Riace in Festival. Come è nato il festival e come intendete portarlo avanti, visto la decisione della sospensione del vostro sindaco? Eh, vabbè, Il festival è nato molto prima che io arrivassi a fare il direttore. Io sono arrivato tre anni fa. Eh, L'edizione di quest'anno c'è stata e io confido insomma, che ci sarà anche quella dell'anno prossimo, anzi sicuramente ci sarà perché si sta organizzando per la fine di marzo un tre giorni di evento musicale, quindi dei, dei concerti a sostegno dell'attività di Riace e a seguito poi di questo evento ci sarà sicuramente anche il festival. Sicuramente in modalità diverse da quelle in cui c'è stato fino ad ora perché la situazione a Riace è cambiata speriamo anche che le questioni giudiziarie si risolvano entro, entro insomma, i primi mesi dell'anno prossimo. Visto il, ruolo, il suo ruolo da protagonista nel film Anime Nere, quale pensa possa essere l'importanza del, del cinema e delle fiction per incidere sull'opinione pubblica. Beh, eh, intanto perché una fiction eh, o un film arriva a tantissime persone quindi è il modo più efficace per far arrivare delle informazioni a un numero molto grande di persone e poi dato che eh, un film è una storia che viene narrata da persone che comunque la devono metabolizzare diventa anche un, uh, diciamo un, un modo per amplificare alcuni contenuti ad amplificarli anche in termini proprio empatici, poetici e quindi che hanno molto più effetto che la fredda eh, diciamo dichiarazione di un evento